Se qualche cosa è imprescindibile in un mondo attuabile, allora lo entro in tutti gli altri mondi. Se è possibile che qualche X sia necessario, è allora, X. No, no, no.